E benvenuti su un nuovo video, nuovo video con un giapponese a caso Prima di iniziare con questo video volevo dirvi che a caso ha iniziato un suo nuovo canale Quindi andatevi subito ad iscrivere, ve lo lascio in descrizione e nel primo commento Sapete che lui sta studiando l'italiano, vediamo se adesso ci saprà dire una parola misteriosa Io ho fame <ride> Io ho fame, bene, io ho fame E su queste parole oggi faremo un altro video in cui il nostro giapponese proverà le merendine italiane Tra l'altro le merendine che ci avete consigliato voi Perché ci avete detto fai il Kinder Bueno, fai la Kinder Cioccolato, fai il Tronchi, fai il Duplo Bene, oggi le abbiamo tutte qui per voi e siamo pronti per fare la recensione Iniziamo con il Kinder Bueno Kinder bueno, bontà a buon leggero Momento Kinder bueno Dai, anche te <ride> Oh, finalmente, il primo giapponese che ha capito come si aprono le merendine della Kinder Ferrero Facciamo una foto per Instagram A proposito, seguiteci su Instagram, eh Ok Itadakimasu, aletmos Mmm no, no, Buono, buono, mmm, anche un cream di cream di cream. Dato, si vuole soft, eh. Nihon nihon nihon nihon nihon, è un grande感覚. Oh, ok. <sussurra> questo è proprio un tipico dolce che non esiste in Giappone. Infatti, devo dire che come il Kinder Bueno, solo il Kinder Bueno. Ma adesso andiamo a provare un nuovo versione del Kinder Bueno che non ho mai provato neppure io, che è questo: ovvero il Kinder Bueno White. Oh, ma in Nihon con White Ah, sì, in Giappone non c'è molto cioccolato bianco devo dire. Mm. Con Candy, eccolo qui, il Kinder Bueno bianco. Come tavuso. Questo. Tekimasu. è diverso. C'è dentro cioccolato bianco, soia, soia haitteru ndes kedo. C'è dentro la soia di cui lui è allergico. <ride> Mm. Mm. si sì, è più dolce Continua poco so, mai è arrivato il momento delle kinder cioccolato kinder uh, means bambino in germania ok a kindergarten yes kindergarten assaggiamo 開けます。本当うん。うん。美味しい。懐かしいな。懐かしいな。うん。レオジェニオ。ジェニオ。うん。中は添いみる Passiamo adesso a un dolce che non è stato molto apprezzato dalle ragazze giapponesi Oddio neanche odiatissimo però diciamo non apprezzatissimo Che è la Tic Tac Breeze di Quirizzi E voi mi direte ma l'hai già fatto assaggiare a giapponesi Sì ma mai a un giapponese a caso Ecco qua Proviamo subito uh. <ride> Sembra una medicina Come? se mm. do oh non do buono non è terribile eh? do buono so, so? non do Plastic, <laughs> sali plastica Davvero, non c'è nient'altro. Però... Ah, in giapponese non piace molto. Dice con il tariffi, meno schifo. Mina, già mai che lo. Che <ride> schinetto che <ride> puoi. E corona di liquidizia. Corona di I don't know. Mi ha chiesto che usare la liquidizia. Non lo so. È una di quelle cose come il bubble tea. Non ti deve fare troppe domande. Passiamo al duplo. Questo ce l'avete suggerito nei commenti. Questo è un attimo con un'idea mai. Già che ci va? sembra molto il kinder bueno mi quello che c'ha la noce dentro lui non lo sa adesso si stoffe che muore oi si? sa di caffè e ovviamente non c'è il caffè mmm è un po' crunchy è un po' più è è un un si Buono! Assaggiamo i tronchi! Non mi cuore! Non Con i tedeschi, che è il Cosa vuoi? Mmm! Ah! Diamo che Mmm cacceramba! Buono! Mmm, anche un tipo Oggi un anche un tipo di un tipo di un un tipo Mmm. un tipo di un tipo di un tipo di un tipo di un tipo di un tipo di in tipo di un tipo di io non ho mai visto nessuno mangiarlo così. Mi mangiano con una paletta per il Scopriamo che cosa abbiamo trovato dentro. Golia. Buon appetito. Ciao, stavo bene, ciao. Uno a volta che... Mmm. flower. E a proposito di flower... Ragazzi è arrivato il momento di dare i voti che qua ha detto che è bello perché ce ne sono due quindi ti dà anche soddisfazioni Oddio detta così suona male Sette e mezzo poi vi dirò perché Ehm Otto Nikko cioccolato Ah in Giappone non si mangia molto cioccolato bianco quindi gli è piaciuto di più No quello che cosa scherzo e 9 9 Ok, io invece do 7 a questo perché preferisco questo, sinceramente Kinder cioccolato 9 9? Non è? Questo Qu Qu Qu Ah, ok, io a questo do un... 7 7 Duplo Questo è molto bello, ma... È sempre bello, ma... Mm. Questo è 6 6? Mm. Ha detto che erano tutti buoni. Però in questo contesto è quello che gli ha piaciuto un attimino di meno. Quindi gli ha dato 6. Mi piace che ci sia la nocciola dentro. Poi mi piace che anche un po' meno. Perché, sinceramente, il Kinder mi è messo un pochino troppo grande. Quindi do a questo un 8. Mm. Mm. That's high. I like it better than bueno oh. Beh, io in questo contesto gli do un 5. Perché rispetto agli altri, era il buono di tutti. Per me, sì, questo è... Uno. Uno. Uno. Uno. è so Quindi so i 8. 8, 8, 8. E io ho questo da 10 perché è il mio preferito. Quello è solo whisky. Sì, cosa non ho mutato Quello è un oggetto, dai. Oggi un quello lo non ci mi ricordava. 10. 10. Il dovetto della kinder si prende 10. E io al dovetto della kinder do lo stesso voto che ha dato a questa. Quello.. Eh, sì, sì. No, si. Questo è un po' rinfrescato la bocca con questo, quindi. 8. 8, io a questa do, anche anch'io 7! Vabbè ragazzi finisce così questo bellissimo video in cui vi abbiamo fatto vedere tutte le cose che si potevano mangiare Faccio l'ultima domanda Il tuo preferito è stato il kinder sorpresa o la vincitrice della settimana scorsa che era la buon di Vince ancora il buon di Buon D rimane ancora in testa alle nostre classifiche Ragazzi questa è la classifica di oggi comunque Ditemi nei commenti se siete d'accordo con noi Qual era la vostra merendina preferita Scrivetemelo nei commenti E fateci sapere se ci sono altre merendine Che volete che facciamo assaggiare A un giapponese a caso Saluta Saluta